Per sette minuti, grazie. Buongiorno Presidente, buongiorno Senatori, ringrazio voi di, del breve tempo a disposizione e anche la senatrice Granato che ha insistito che in fossi presente. Allora, quello um, che in questo lasso di tempo colgo l'occasione per rifarmi a quello che la, la relatrice francese ha detto riguardo l'incertezza scientifica. L'incertezza scientifica è quella eh, che, comunque, è giustificativo che sta prolungando eh, l'emergenza per la evidentemente nota eh, inefficacia dei, dei vaccini a, a bloccare definitivamente quello che il, il mainstream, il sistema reputa eh, una pandemia mortale ma eh, oserei dire che eh, è fondamentale per la Commissione Affari Costituzionali eh, mettere in discussione quello che è l'architettura della governance europea nazionale delle classificazioni delle malattie, eh, apro una parentesi, vi ricordo che in Italia siamo sotto la classificazione ICD9CM che è vecchia di 42 anni, che è fuori totalmente dai radar dello stesso MS, che è il promulgatore e eh, apparentemente è colui quale che la verifica e controlla. Eh, vi ricordo le lacune enormi di questa eh, classificazione. Eh, tipo per esempio, ce lo insegna la letteratura, il 50% in più di cause di decessi da um, polmonite, eh, ricordandovi anche che siamo nel paese eh, più vecchio del mondo insieme al Giappone, al 2, gennaio 2020 eravamo mi sembra sul 23%. 1% di over 65% di cui mi, mi, mi pare di ricordare il 97% multipatologici, eh, patologici 64% eh, tripatologici quindi con una necessità fisiologica di terapie intensive che premetto nel 2017 c'era cioè un normale accesso alle terapie intensive al 45-50% senza nessun problema eh, poi noi qui abbiamo eliminato eh, i, i, i sistemi di eh, algoritmi, eh, tipo il gruppo EPICO dell'Istituto dell'Istituto dell di Sanità, col pretesto la spending review, per poi fare contratti con la fondazione Bruno Kessler, che invece ha prodotto questi stessi mh, algoritmi simili, che poi sono quelli che hanno colorato le regioni e in parallelo sono venuti fuori le soglie di, del 30% nelle terapie intensive come indicatori di risultato addirittura il 30% quindi è ovvio che c'è eh, come è evidente che la secondo lockdown del novembre 2020 basta leggere i giornali è stato creato dal rischio organizzativo no? da questa letalità di questo virus che si presenta con una sintomatologia che io tuttora oggi ho di un banale in influenza stagionale con tosse, febbre, raffreddore e una voce un pochino deformata quindi il consiglio che do a voi come secondo la mia modesta opinione come esperto di governance sanitaria nazionale e internazionale di risk management è, è, siete veramente secondo me l'ultimo baluardo di difesa dello Stato e è, so. vi, vi consiglio di andare un pochino a, a capire la genesi di questa eh, pandemia, di vedere quali che sono gli organi decisori, vorrei capire la funzione di questo INCRA, l'avrei gestito all'EP nel 2020 ancora da Guido Rasi che nel contempo no, è professor Professor Dottor Belli, considero sufficiente quello che ci ha detto, la ringrazio molto per il suo intervento, ma la pertinenza delle sue osservazioni al tema è calante e quindi anche considerati i nostri lavori, debbo interrompere qui l'audizione.